in aula, facciamo a appello e eh, eh, subito eh, la l'apertura del Consiglio, eh, il del Consiglio, andiamo alla presenza di un eh, eh, cioè, e vedremo la riusciremo a riuscire a riuscire a segretario comunale per il processo della battaglia ordinale vedo ecco la parola al nostro segretario comunale i fiori Luca assente Giordano Castigliano Ghiotti Riccardo Ghiacuato di Mauro di Martucci Franco Passo Luca, Acquarelli Fabrizio, Corso Francesco Paolo, Montesi Alberto, Volante Policarpo, Quartuccio Alessandro, Abate Antonino, Giordani Mauro, assente, Ludovici Stefano, Rossi Giancarlo, assente Rossi. Tanta di Umberto, di Cristina Tabrassi, 4 Assetti e 13 presenti, la seduta è valida. Allora, constatato il numero legale di gara alla seduta invito qui Don Marco eh, vicino al tavolo della presidenza per procedere alla benedizione dell'Aula. Siamo il Padre del Signore e dello Spirito Santo. Qualunque sia il nostro credo, Padre che cielo lo l'abbiamo tutti quanti, quindi quello che chiediamo a Dio di essere fratelli, di avere pace, di avere accordo, e questo è necessario. Eh, Chiederlo a Dio, cioè tu ci dà il tuo come la tua che se, bisogna, se, bisogna, se deve bene attaccare la spina, è eh, eh, soltanto perché ci sia luce in tutto quello che facciamo, in tutto quello che pensiamo, di tutto quello che deliberiamo. Chiediamo a Dio questa luce che ci sia sempre la sua presenza tra di noi, che sia lui a mettere al di sopra di tutte quante le nostre mentalità, l'interesse comune e il bene comune come un unico obiettivo. Un po' fino, che sei d'accordo delle tue benedizioni, a quanti de nell'ambito della ricerca scientifica o tecnica o politica si sforzano di operare con coscienza lenta e illuminata, concedi a questi due figli di sapere individuare aiuto vale soluzioni teoriche e pratiche per mettere il frutto della nostra creatività a servizio del bene comune per Cristo nostro. Ecco, questa acqua Benedetta scende certamente su queste belle eh, puntole, queste luci, eh, questi luoghi, funziona in tutto, ma soprattutto che scenda questa vista Benedetta attraverso la nostra mente e il nostro cuore. e sentiamo i suoi orientamenti, le sue ispirazioni. Il primo è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quest'Aula è tutte le cose così. Grazie al Don per la benedizione posta su tutti noi e sulla nuova struttura consigliare che molti funzioni perché abbiamo l'intenzione di predisporre subito un regolamento per l'utilizzo della sala e anche per eh, altre necessità come le associazioni o tutti eh, i cori le, le, le, le società, le associazioni che abbiamo sul territorio per eh, poter agevolare il, il loro utilizzo. La, la sala non è completamente finita, eh, mancano dei piccoli particolari e degli accessori, eh, però mh, con l'amministrazione la, abbiamo deciso di eh, inaugurare, che non è un'inaugurazione vera cioè e propria, eh, il primo consiglio comunale oggi, visto anche la chiusura lavorativa dell'anno visto il, il, la vicinanza di Natale e così diciamo volgendo eh, anche simbolicamente un regalo alla cittadinanza con la nuova struttura eh, dell'auto consiliare Io ringrazio i progettisti tecnici che hanno lavorato eh, sul, sulla struttura delle ditte che eh, hanno, hanno costruito che stanno ancora ultimando i lavori dell'Aula, i dipendenti comunali che in questi giorni sono stati vicini a me e allo stato di presidenza per predisporre il lavoro che devo fare in Consiglio oggi. Visto che ancora non è arrivato il Sindaco, e faccio a nome della cittadinanza dell e della cittadinanza di tutta un saluto al nuovo comandante dei legili Bordani che invito a vedere qui vicino a noi nel sede Giuseppe Sciardone, che è il nostro nuovo comandante della Polizia Locale, che fatto fatto questo eh, andiamo avanti con, eh, con i lavori andiamo avanti con i lavori e procediamo ai punti all'ordine del giorno presidente. presidente sì parola al consigliere volante grazie presidente buongiorno a tutti consiglieri assessori Paolo, comandante Vigili, grazie a tutti. Prima di dare inizio alla voi, Presidente volevo fare una piccola premessa. Lei ha fatto bene a ringraziare tutti i lettici che hanno partecipato al completamento di quest'Aula, però credo che sia doveroso, sì, sia, doveroso, sia doveroso parlare e dire esattamente come è avvenuta la realizzazione di quest'Aula. Mi sì. scuso consigliere ringrazio anche gli ex presenti e tutti quelli che hanno lavorato e pensato e pensato alla struttura consigliare. Grazie, eh, è vero, quest'aula è praticamente Quest iniziata con un mio pensiero, il mio pensiero che io ho nel mio studio ho fatto una bozza di quello che potrebbe essere la loro consigliare, forse non in questa maniera ma ringrazio diversa però comunque va bene, anche questa, sono felicissimo che ci sia. Da quel progetto eh, l'ho sottoposto a tutti i consiglieri comunali di allora, all'allora sindaco Carlo Felli, e con un consigliere dell'opposizione di allora, l'opposizione di oggi, eh, che io non mi assente, però, eh, manca, lui, oggi non vedo ancora più a sette, però ringraziamento anche a lui perché insieme abbiamo fatto un percorso, percorso particolare che è andato quasi da gioco. Quando io e consigliere Mauro Giordani quando ci siamo presentati davanti al capo di gabinetto della provincia di Roma, dottor Antonio Carigna, scherzando, prendendo un caffè, fra le linee, che abbiamo detto, cioè il dissero, ma Presidente, ma lei dove fa due sfoggi sulla Consiglio Comunale? Ma in itineranti, dove viene, dove capita, dove abbiamo un posto, perché la nostra precedente aula consigliare che era la sede di Caribaldi? è di una piccola e forse anche per questione di sicurezza ci dobbiamo spostare, una volta, c'è una volta, da lì, il presidente del capo di Gardinio, insieme al sottoscritto di Alem Mauro Giordani, chiamavano il presidente, Antonio ah, cioè, Gardinio eh, Enrico Gardinio, e dico disse, presidente, io vicepresidente, mi dica, ma possibile che voi non avete ancora un'aula? Io no, bene, allora quanto vorrebbe fare un'aula di gente del vostro territorio? anche loro dissi facciamo 300.000 euro e, e furono affidati al comune di Arpia 300.000 euro nell'atto di una settimana per le di che consigliare il comune è la zona dei 6.000 30 30.000 euro nel frattempo o contemporaneamente ci muovevo, io a Giordani quasi tutti i giorni e la provincia e andiamo eh, presso il vicidenti della provincia in collaborazione con l'ufficio da unicuridici di Ardea, allora responsabile eh, Luca Perfetti poi successivamente questo appuntamento è avvenuto grazie all'intervento, alla collaborazione dell'Adietto Antonio Rocca, il quale ha collaborato, ha postigliato, ha trasformato, ma comunque ci ha dato un grosso segno alla collaborazione e si vanno tutti gli archivi tecnici che ci hanno collaborato alla relazione, alla realizzazione, alla progettazione, alla manutenzione e all'apertura di quest'Aula consigliare. Quindi io credo che sia doveroso fare allora, un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali di allora a tutti i tecnici di allora e oggi attualmente che hanno fatto hanno collaborato insieme a noi per questo evento perché si me quest'aula è un evento può piacere, può non piacere può essere bella o più o meno secondo le me, opportunità, ma questa è un'aula polifunzionale il presidente Antonio Cazzi quest'aula polifunzionale sarà sicuramente a servizio dovrà essere sicuramente a servizio della comunità dovrà essere a servizio di tutti i cittadini che lo daranno a futuro, lo riterranno in maniera corretta per lo svolgimento delle attività socioculturali. Un ringraziamento anche a tutti i consiglieri comunali della protezione, i quali nella passata mia amministrazione gli offeri hanno sostenuto con forza, mi riferisco a Luigi e a che erano presenti, gli altri purtroppo non c'erano, che hanno sostenuto con forza questa eh, realizzazione. Quindi il mio augurio va a tutti quanti noi, perché veramente abbiamo un'aula decente per poter dialogare, per poter affrontare i problemi della speranza. L'augurio va a tutti coloro che hanno partecipato, che parteciperanno anche loro futuro al comportamento e al di quest'aula. Grazie a tutti. Grazie al consigliere Volante, il consigliere Gavani della mia Facoltà. Io, buongiorno a tutti, innanzitutto. Io volevo, mh, sono d'accordo su tutta la storia che ha fatto il Consigliere Volante che ha fatto la storia di come è nata l'idea di far nascere questa sala consigliera. Io però un ringraziamento particolare che vorrei fare soprattutto ai cittadini a quei cittadini che pagano le tasse e con le tasse che pagano permettono di fare queste opere e insieme all'amministrazione che danno l'ustro al nostro comune io voglio ringraziare tutti prima di tutto i cittadini e poi tutto quello che c'è prima di, di questo, grazie grazie al consigliere De diamo il buongiorno a tutti della nella nuova consigliare al nostro sindaco Luca Ciccioli buongiorno sindaco il consigliere Albano e a Barca, Paolo Tanni scusi consigliere faccio un attimo un'escursione il grande, sempre, al centro di Roma. Grazie Presidente, buongiorno cittadini, colleghi consiglieri. Io eh, sono d'accordo e mi collego ai ringraziamenti che ha fatto il consigliere Volante, così come i Angeli, e che sia veramente un augurio nei confronti dei cittadini questa nuova là I ringraziamenti vanno a tutti. Ma questo è il segnale di un'amministrazione di un consiglio comunale che funziona. L'ha spiegato prima il consigliere Volante, che non si vada ai colori politici ma soltanto all'interesse politico. L'avrei detto io mi ha fatto piacere che l'ha ricordato Volante, che era un'amministrazione centrosistra, certo allora presidente della provincia Enrico Caspari, e non, non si è trovata difficoltà a dire anche di di lavori politici a unire le forze affinché questo avvenga. Ecco, l'unico rammarico che ci è stato messo un po' troppo tempo l'importante è che poi alla fine le opere eh, l'augurio di questa nuova donna del consigliere sia veramente nei confronti dei cittadini che si cominciano ad operare nella città. Grazie. Grazie allora. al consigliere Bante. Se eh, non ci sono altri interventi, andiamo avanti con i punti all'ordine del giorno. Allora, intanto prima di eh, andare avanti con i punti, do cura di una comunicazione del consigliere Cristina Cavraro, che con la presente, la sottoscritta Cristina Cabralo, consigliere comunale in carica comunica di voler uscire dal gruppo consigliare per dei Valori e di voler confluire nel gruppo misto. Do la parola al chiamato di questo, e do la parola al consigliere Cabrano. Grazie. Io vorrei rendere partecipi tutti voi, tutti i nostri cittadini, tutti coloro che mi hanno sostenuto durante le ultime elezioni e dichiarare quindi apertamente la mia volontà di uscire dal gruppo consigliere per i carri dei valori. Io ho scelto cinque anni fa di aderire a questo partito perché credevo fortemente in determinati principi. Ho scelto cinque anni fa di sposare, di condividere determinate battaglie perché quelle erano la rappresentazione di valori della libertà, la trasparenza, la giustizia ed ho condiviso con molta determinazione e convinzione con le persone che incantano questo partito, con il PIA, sicuramente con la passione politica, la determinazione con cui venivano portate avanti certe iniziative, ma soprattutto convinta che avremmo potuto rappresentare una vera alternativa del governo attraverso il progetto di rinnovamento. Ora questi sentimenti sono spesso mancati, però il partito, in quella classe dirigente che ancora oggi sta imbrattando purtroppo le pagine dei giornali, sta dimettendo gli spazi dei contenitori televisivi, da meno per sia questa parte. E onestamente, se all'inizio ho creduto nella possibilità che ciò che si sentiva leggeva sulla stampa fosse una pura puntatura, oggi sono assolutamente consapevole del fatto che certi comportamenti sono ingiustificabili. Da qui nasce la decisione quella cioè di prendere più distanze da un sistema che assolutamente non mi appartiene. Decisione puntuale anche alla luce della totale mancanza di prospettive di crescita di questo partito che porterà, a mio modesto avviso, l'Italia di Valorio per evitare politico. Continuerò, ovviamente, e questo lo ribadisco con forza, a sedere tra i banchi della minoranza, all'interno dell'area centro centro-sinistra, a fare opposizione insieme con colleghi del PD e della lista Abbate, ma formalmente entrerò a fa far parte del gruppo misto come da lei specificato. Continuerò a portare avanti quei valori, quelle idee per cui i miei elettori mi hanno sostenuto. Con questa, che oggi non posso fare all'interno, e con questa cosa non, questa cosa non posso farla sono sicuramente all'interno di una struttura politica in cui non credo assolutamente più e da cui sono rimasta profondamente erosa. Prima di concludere, vorrei una un ringraziamento particolare al segretario. Di Italia di Vendiaria, che mi ha supportato e sopportato fino ad oggi, e che ha sempre lavorato con me e con i nostri sostenitori, valori e autentici di giustizia, di legalità, di trasparenza, quegli stessi valori e oggi la messa in ingegneria così facilmente di, di Stato. Grazie, grazie al consigliere Carraro. Andiamo avanti con i lavori. Allora, l'approvazione, nominiamo studatori, allora spiego un attimo il, il nuovo sistema della nuova, nuova consigliera è un sistema elettronico per la votazione, però siccome eh, non, non ci stata possibilità di eh, studiare comunque e capire il funzionamento per questa votazione, faremo il, il sistema classico che è quello del, dell'alzata. Allora, fondatori, eh, facciamo Ludovici, eh, Alvarelli e Montesi. Allora, ehm, andiamo all'approvazione eh, del preparo della struttura del 30-11-2012 non essere l'ultimo consiglio anche anche l'ultimo consiglio comunale per l'ultimo consiglio comunale perché quello è l'ultimo ancora non era eh, più esposta prego i consiglieri di entrare in aula per la votazione allora tanto Elenco delle del Consiglio Comunale, mozione del Consiglio Comunale Consiglio del 28, contratto per l'aggiornamento dell'attività di accertamento e violazione dei pubblichi comunali, ratifica comunale di gestione, dimissioni volontaria degli organi direttivi, approvazione perizia di allenazione propria del numero 44 la di assestamento generale a essenza dell'articolo 175 estinzione anticipata del debito residuo per il finanziamento contratto con la cassa e i costi del prestiti riconoscimento del, di fuori bilancio regione Lazio allora, questi sono i punti della seduta del eh, 30 a 11 votazione il punto è favorevole, è passata passato un anime. Ok, la parola prova al centro di Grazie sinceramente. Vorrei presentare questa mattina, eh, non so se già è stato fatto, eh, fatto. Vabbè, allora, allora mi unisco eh, eh, al Consiglio Comunale. da circa due settimane spedate e un ringraziamento, un ringraziamento anche al comandante eh, uscente eh, Passavetti. Allora comunico alla città e ai consiglieri che finalmente eh, è stato pensato il logito per via eh, Francesco Brinati, quindi il terreno per costruire la eh, nuova scuola eh, superiore. Il, il terreno del nostro scuola superiore che è stato per quindi aspettiamo naturalmente, se possiamo facciamo la riflessione, per finalmente la nostra prima scuola superiore, quindi forzando un pochino se possibile la mano all'attuale tra virgolette provincia e eh, che vuol dire che, che noi abbiamo avuto in cambio eh, la struttura di piacere eh, dove grazie a, a tutte le che e gratuitamente con sponsorizzazioni hanno allestito il tutto abbiamo lì i nuovi uffici comunali eh, che sono ovviamente già aperti ah, un'ulteriore comunicazione è l'ordinanza che eh, questa mattina ho fatto per eh, la zona eh, limitro fatale, eh, ovvero via Francesco Gristi, via Cittadinanza, via Michela Mari, via Carlo Coelho, via Casso via Carlo Cattaneo In questa zona, eh, siccome si supera di pochissimo i limite della legge per l'arsenico, siamo costretti a miscelare eh, le acque per far tornare all'interno dei baranchi eh, l'acqua e quindi eh, nel, mh, negli orari che vanno dalle 2.30 alle 3:00, 30 dalle 9 alle 10.30 alle 14.30 alle 16, sarà eh, sospesa in parte l'acqua. Questa è l'ordinanza obbligatoria anche perché il 31 dicembre ho ritardato a presenziare insieme eh, a voi questa eh, manifestazione perché dovrò fare questa Perchè comunicazione che do è l'assegnazione all'assessore all eh, dottor De Corupi delle eh, ulteriori deleghe che già in parte ha eh, del finanze, bilancio e tribuni a cui va il lavoro e il buon lavoro. Grazie al sindaco Luca di Civoli. Andiamo avanti con i lavori del Presidente del Consiglio. Allora, mozioni, interventi, interferenze. Diamo un'ora di tempo per il punto delle mozioni. Prego il consigliere Quartuccio per favore. Buongiorno a tutti, sindaco, cittadini, consiglieri e assessori. Mi rilascio, e sono dispiaciuto quello che ha detto grazie al sindaco. Perché io ho preparato un'interrogazione al sindaco, assessore posto e di vincente. L'arsenico ha come il numero atomico 33. Alcuni derivati vengono usati come erbicidi, pesticidi e insetticidi, Non voglio fare lezioni di chimica, ma sono levato a un problema alle scuole contro. Insomma, si capisce bene che non è proprio salutare che se andono nell'acqua, non è proprio cosa buona. L'Unione Europea, il Ministero della Salute, con varie note, ha avvertito che un'ampia un concentrazione di piastrelli può provocare gravi patologie, persi, persino il cancro. In data 21-10-2011, l'allora signor sindaco, dottore, che fu il cancro con una visione di cittadinanza, vi dava la popolazione di, di ardea, si pende e no, di vedere il cancro boelio via la gestoristica via di Gramati, via la madre, via di Gasoli e via delle cittadinanze, parte della via e via di l'uso della potabile di consumo, preparazione di bevande e cibi. non ha un tasso di aziendico e supera anche i limiti di salita nella concentrazione del fuoco, che l'organizzazione mondiale delle Sanità fissa in 1,5. Noi siamo a 1,7. L'alta concentrazione di fuoco di queste quantità può provocare la volosità del... Macchie, le macchie che vengono sui denti, ovvero queste macchie che vengono smotto dei denti e i nostri e dei nostri denti. Quindi ormai sono un più di la popolazione di questa parte di acqua continua a pagare l'acqua, ma se la stessa non si può bere, non si possono preparare cibi, bisogna stare attenti a lavarsi i denti. Per motivi leggi è ovvio che non si possono macchiare i fiori con l'acqua potabile perché c'è penure di acqua potabile. Quindi noi che paghiamo quest'acqua... Per quale motivo dobbiamo continuare a pagare la società etica? Non, non, non lo soffriamo di avere questo servizio. Ora, entro il pericolo, come diceva Franzi, il sindaco, la base, l'obbligazione per quale a fare un'ordinanza, per la quale si dovrà per fare per denunciare l'estate Quindi, ora, la soluzione sarà quella di chiudere l'atto e O dovremmo, visto e considerato che la società etica deve per investire il in 7% di note pubbliche del rete idrica, per quale motivo non ha ancora risolto il problema, per quale motivo l'idrica è investita in alcuni luoghi e non in altri, chi ha autorizzato i lavori della società idrica, per quale motivo vista l'oggetto del della salute pubblica non si è ancora intervenuto su questo problema, mi auguro che presto si possano avere delle risposte esaustive da dare alla Poi avevo, avevo un'altra riguardo eh, la vita portatrice per quanto riguarda la pubblicità. Premesso che in data, sempre al sindaco, al dirigente, premesso che in data 19 febbraio 2009, il delegato del Comune di dottor Trossani e il signor Taudino Alberto, amministratore della PSRL Autori a Terzi, sottoscrivono un contratto con incarico di scrivere di interno pubblicitario. Redazione del piano generale, con l'invito di gestione persona di gestione, di manutenzione, man man man man segnerebbe direzionato privata gli elementi di reto banco uscire. Nel suo posto contratto si fa riferimento ad un capitolato speciale dei tuoi obblighi contrattuali e specificamente nell'articolo articoli 4, si fa riferimento ai manufatti di pubblica utilità e di reto di servizio orientale. In, in buona sostanza, nel contratto veniva applicata la ditta portatrice a al fare alcuni manufatti che erano del nostro paese. E questi manufatti devono essere ben segnali turistici. 100 portagliati a contenere, 80 per insieme 20 orologi formato 70 cento, 537 parabedonali, 200 cestini in certa carta, 30 descrizioni pes pubblicate di soffra per, per l'attesa del passo, 40 impianti di facciata per le pubblicazioni, numero 30 panchine, 6 cartelli coscritti per il modelle ad altea. Eh, signor io di questa cosa no, non ho visto molto, se voi l'avete visto molto. Nel determinato articolo del abbattatore di proprietà ha dei manifatti da recuperare entro 120 giorni, qui stiamo parlando 29 febbraio e 120 giorni, data dal piano da, generale di impianti che è 60 giorni, a partire dal 19 febbraio 2009. Quindi, ricapitolando, al massimo per un di tempo 180 giorni, a provvedere a dei detenuti, appena la decadenza del contratto stesso, per l'educazione del del Si chiede al dirigente, al principio proposti di verificare di fare, di tentare, di fuorso, se i detenuti contrattuali sono stati soddisfatti in caso contrario si chiede di applicare le sanzioni così come da un altra. in essere previsto dal contratto stesso grazie grazie consigliere. Poi, al consigliere Bertuccio per poi far venire al tavolo della presenza di Marte da parte da vostra consigliere se ci sono altri interventi allora consigliere Caprano a una delle ultime lettere che sono state approvate durante l'ultimo consiglio, lo scorso 5 dicembre. Ve la leggo ma cercando anche di riassumerla. Dunque permesso premesso che con delibera 65, del 10 ottobre 2012, è stata effettuata la ricognizione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza tuttavia una condizione sullo stato di realizzazione di programmi e dei progetti degli altri responsabili dei servizi. E senza l'approvazione del conto costruttivo 2011, la scadenza per legge era registrata per il 30 giugno 2012, il che già eh, implica un problema, quello legato al fatto che non si capisce se questo possa ottenere un disavanzo e di conseguenza sia necessario per del bilancio 2012. Poi che cosa succede? Che lo sconto 5 dicembre 2012, è stata effettuata un'ulteriore ricognizione della salvaguardia dei esili di bilancio, a seguito cioè di un riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio, proprio per quelli legati alla Regione Lazio, per un importo totale di 395.000 euro circa. Eh, un importo relativo per la Regione, la Regione che il 5 ottobre 2012 manda la lettera al Comune di Ardea, richiedendo che la restituzione di determinate somme, cioè delle somme che stavo dicendo ammontano circa mila euro, che sono relative a dei finanziamenti che non sono stati utilizzati per la costituzione di libri di testo e per l'assistenza di corse di studio. Ora, dove nasce il problema? Il problema nasce nel momento in cui, intanto, questa procedura, per le mie modeste conoscenze in materia. È una procedura, questa del riconoscimento dei fuori bilancio, intendo, che è del tutto anomala e irregolare e poi soprattutto viola quello che è il regolamento comunale di contabilità. in quanto le risorse residue avrebbero dovuto affuire al risultato di gestione tra i fondi con vincolo di destinazione. Questo va a presumere siano state praticamente utilizzate per altri scopi di cui noi non conosciamo nulla. Con questa interrogazione di conseguenza si chiede al Sindaco intanto di voler disporre che siano forniti gli estremi delle variazioni di bilancio avvenute per quanto riguarda la parte entrante a seguito dell'accertamento della discussione dei finanziamenti concessi dalla Regione Lazio e per quanto riguarda la parte spesa alla contemporanea iscrizione delle somme delle si chiede al Sindaco inoltre di conoscere i motivi per i quali siano state eventualmente impegnate in maniera legittima per altri scopi e in caso di situazione e se responsabile del servizio finanziario abbia tempestivamente formulato un'idea di riguardo ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di contabilità. Si chiede inoltre di voler disporre che sia fornito un elemento analitico e preciso dell'utilizzazione del significato a eh, un importo di circa mila euro, indicandone anche le direttive determinate termini organizzative. E infine il voler conoscere se la riforma e utilizzazione delle riporte di sedute disponibilità avevano portato effetti anche nella determinazione del fatto di stabilità e diversi esercizi finanziari. Infine c'è un invito nei confronti del sindaco a voler perseguire un'eventuale azione di responsabilità per una procurabile danno irradiare a seguito del possibile pagamento di interessi o quant'altro e infine a voler dare puntuale e rispondente risposta alle attuali interrogazioni entro il termine di decisione, così come previsto dallo Statuto Comunale, se il copia della presente interrogazione, così come tutta la documentazione legata, della Risultato risultato. grazie grazie al consigliere Caprano consigliere Aldante consigliere Aldante grazie presidente ma io accolgo con piacere l'attenzione del consigliere Quartuccio e ci voglio anche di sorpresa ma essendo attenti qualche cosa non distrugge, perché noi le gare <coughs> sembra che se ne facciano di per e noi non riusciamo a stare dietro a noi, però il sindaco questo che è successo, se così è è grave, quindi come Consiglio Comunale che dobbiamo dare un segnale forte e chiaro fa verificare soltanto tutto quello che è descritto qui e non, non ho motivo di credere diversamente da quello che ha messo sui carti il consigliere Cartuccio, quindi oltre che ad essere amareggiato Pessoal il data 19 1909, il delegato del comune di Artea incaricava un censimento degli impianti pubblici, pubblicitari e relazione del piano generale con questa l'azione e non è detto tutto quello che ha scritto poi il consiglio Fannuccio. Ma parliamo del 2009, quindi sono passati ampiamente tre anni e credo che io come voi, così come i cittadini, di tutto quello che hanno del non, non ne abbiamo visto traccia, forse c'è stata, stata un'unica parte e, e quindi credo che sia giusto che il del Consiglio Comunale accertata la veridicità di quanto è scritto su questo, prenda immediatamente dei provvedimenti nei confronti di questa ditta, ma io non mi accontenterei se così è soltanto la recessione del contratto, questi vanno perseguiti per, seguiti, per tutti, base, eccetera se hanno sottoscritto un contratto, ripeto, ripeto accertato la responsabilità della, della società, vanno perseguiti perché non può venire chiunque sia qui nel comune e saccheggiare le casse del comune e ripeto accertare la responsabilità, perché io prendo per buona fede quello che il consigliere Quartuccio dà le file della maggioranza e non credo che abbia motivi di dire qualcosa di diverso, quindi ripeto il consiglio comunale che faccia da solo questa interrogazione e, e, e, e faccia tutti gli accertamenti del caso più che interrogazioni vorrei fare intanto un passaggio su una preoccupazione che ritorna sovente in questi ultimi tempi e mi collego anche ai ringraziamenti del sindaco nei confronti delle ditte che hanno, le con il loro sponsor, con la loro opera, hanno dato possibilità di partire a un settore così importante quale tecnico, quindi vi ringrazio per, per il nome della maggioranza, ma così credo che sia stato per conto di tutta la cittadinanza che abbiamo è stato arrivato in via quello che è il motore finanziario del nostro territorio e proprio per questo eravamo preoccupati anche perché dobbiamo dirci che questo è un settore che ad ora è l'unico che porta finanze nelle casse comunali, quindi ci teniamo preoccupati perché se così non è, non, è, non, è, non, è, non si riparte. Certo ci sarà ancora tanto lavoro da fare, però il, il grande è stato fatto e dobbiamo riconoscere anche i meriti di chi ha fatto su questi passaggi e quindi i meriti dell'amministrazione di oggi noi tutti qui quando c'è da menare veniamo ma quando c'è da riconoscere che un passaggio importante è stato fatto per la cittadinanza io credo che vada riconosciuto anche quando una responsabilità si è proprio nel problema della gente detto questo sono preoccupato per l'ufficio condono l'ufficio condono ha scadenza ormai da 3-4 mesi se non ci lavorato e non si vede la possibilità che non abbiamo ancora notizia che si affronta una nuova gara a palco. e la preoccupazione grossa è che circolano anche voci preoccupanti per i cittadini, soprattutto per i consiglieri comunali, perché da voci di popolo ci dicono che c'è a secondo di chi capita, c'è una diversità di trattamento economico all'interno applicazioni direttamente per il di edilizio il vero è una voce di fuoco va accertata ma se così è è gravissima perché non è il... che un cittadino può a secondo di chi lo serve pagare in una maniera diversa e per una preoccupazione oltre questa è l'altra intanto al sindaco di Milano il... se c'è possibilità di dare una prova nella memoria della nuova del nuovo bando di gara ma che non si vede nuovamente un settore importante come quello dell'ufficio tecnico. Adesso eh, capisco che c'è un momento particolare, a festa, tutto quello che si vuole affrontare in questi giorni, però credo che non, eh, non possiamo dimenticare che la gente, i cittadini vivono anche in questo momento. Il passaggio importante che vorrei fare sono affarse... Ci dispiace fare questo perché il momento è particolare, sono apparse notizie tendenziose, se così vogliamo dire, attraverso la stampa. E noi restringiamo ogni quando noi parla in nome di tutta la minoranza, che abbiamo sottoscritto tutti quanti. I sottoscritti consiglieri comunali asseguito delle dichiarazioni di alcuni esponenti della maggioranza, riferite a presunta assunzioni e segnalazione del personale del comune nelle società che. Respingono con determinazione la gara accusa e chiedono l'immediato licenziamento del personale da noi segnalato. Se immagino fosse cerchi di non vivere nessun licenziamento per il semplice motivo dell'inesistenza del personale, per il momento sottoscritti restano in attesa di conoscere nuovi sviluppi perché questo? Perché indipendentemente dal fatto che il lavoro non ha colore politico e proprio perché non ha colore politico noi avremmo in qualche maniera forse desiderato che la scelta si sì, andava fatta dall'amministrazione non fosse fatta da un comune politico, da una parte politica, ma fosse fatta attraverso una scelta bellissima anche chiamata democratica, se vogliamo dirla. Ma da qui a dire che gli, gli operai e gli assunti delle varie ditte siano di riferimento di vari partiti politici, io per quanto mi riguarda personalmente, così come per tutta la minoranza, restringiamo la reaccusa che offende prima la nostra parte politica e poi offende anche quella parte di cittadini che non hanno riferimenti politici. E quindi noi questo abbiamo sottoscritto per la lunghezza del caso se ci sono i vostri riferimenti in vorremmo saperlo pubblicamente così che poi i giornalisti possono scrivere eh, del consigliere di riferimento parlano per esempio della per minoranza il consigliere di riferimento ha inserito X e X noi siamo certi di questo non vogliamo cadere nel tranello mi fermo soltanto per credenza Ancora una volta la maggioranza dello di essere totalmente insensibile agli interessi dei cittadini, a distanza di ormai un anno da quando il contattore di questione di composizione opposizione era delibera con la visione del Sistema Aiuto Integrato è stata presentata per la prima volta in Consiglio. Questa non è ancora stata approvata. Nonostante che da molti mesi la sua urgenza sia stata rinunciata all'unanimità del Consiglio ogni volta che la lettera del, del Consiglio Viene poi indicata eventualmente l'ordine del giorno su richiesta di consiglieri maggioranzi. Le motivazioni apportate per il sono le più varie. La principale è legata alla verifica dei reali investimenti fatti dalla concessionaria di politica nel periodo 2008-2010, cosa sta causando la valida ovviamente anche dell'interesse del, del giuridico, ma come abbiamo sempre asserito, occorre tenere separate le due cose. Approvazione di nuova delitto per le linee e quella degli altri comuni e verifica del reati per del Possono camminare e disgiungere gli interessi di dei cittadini senza compromettere le eventuali successive azioni di lancio o concessionarie. Comunque dobbiamo domandarci, perché non hanno l'amministrazione o la struttura di effettuare le verifiche sui investimenti. Nel Consiglio Comunale, il 5 dicembre, al momento del del dell'Evitera, ha rilasciato il bene della maggioranza a fare le verifiche in una settimana e a al primo Consiglio Comunale Unico. Oggi siamo in Consiglio, ma la l'Evitera non è l'ordine del giorno. L'interesse dei cittadini dobbiamo presentare per un l'agosto 2012 era stata presentata in Consiglio Romare perché non fu votata perché l'indirà la sua richiesta della propria consigliere Massimiliano che nell'agosto 2012 con una mozione presentata in Consiglio di produzione fatta proprio del Consiglio si chiedeva all'amministrazione di proporre una successiva di un'assessuale assemblare in una forma di interesse pubblici il voto della proposta è poi inviare la maggioranza della Costituzione di debba la Commissione Ambiente di attivarsi in questa direzione che la Commissione Ambiente non può che era l'andata l'assessore d'autore, di si a l'apposito per i televisivi e i telefoni, e dopo vari punti di vista, di risposta del presidente della commissione ambiente, del consigliere Parco, legato carte studi del sindaco di Fiori, dirigente dell'ambiente, architetto Rocca, con e compare il lavoro del dirigente alle finanze e di formazione, che è stato del giorno del Consiglio Comunale del Cinquecento, e su proposta del consigliere di maggioranza della presidente... Il successivo Consiglio Comunale. Ritenuto che il progetto non si formale, con quella vendata 18 giorni dal Presidente del Consiglio Comunale, ma segnano giudicare tutti i candidati, l'interno di del giorno, che le tariffe idriche, ancora esse, sono ancora stabilite al dietro il 2008-2010, pertanto sia il potere due anni che l'altro costo previsto dalle tariffe in un'infase non è indiscutibile, se non addirittura invece o dentro il dietro il 2008-2010 da parte di circa euro che era stata costretta a pagare la Bacera a fronte coperso, di un perso, 200 euro l'anno che i cittadini hanno pagato anche nel 2011, stanno pagando nel 2012, il modello da fare non dovrebbe essere enormemente penalizzato delle famiglie numerose perché anche il diritto contro il quale impegniamo da anni a voluto la legge. Invitano il sindaco, il segretario generale del comune a riferire in merito a questa situazione che si dovrebbe pagare in emergenza secondo le condizioni di altri nel mancato rinnovo del territorio. Per tutta la cittadinanza, se risponde da parte del o di responsabilità e di amministratori e Grazie. Grazie. al consigliere al consigliere Volante Grazie Presidente. Ma eh, normalmente quando si parla di consiglieri comunali tutti noi il nostro pensiero ci porta a pensare è un politico e quindi forse non procede in maniera corretta. Ma in realtà non è così, perché fare la politica oggi, fare il consigliere comunale oggi significa assumersi tanta responsabilità, tanto impegno ed essere il più coerenti possibili. A volte si sbaglia, sbagliamo tutti, però è anche umano. Io eh, condivido pienamente la del consigliere Martuccio il quale naturalmente vive eh, in quel territorio, vive quartiere, conosce a fondo la problematica e quindi è giusto ascoltarlo e giustamente è stato molto chiaro. Non è, non è che voglio essere un chimico per dire esattamente se è il gran rinviamento delle, delle acque, quello che possa essere, però in realtà ha dovuto dire questo. Signore e me prendiamo la decisione, Sindaco prende la decisione, il Presidente prende la decisione, consigliere unanime, prendiamo insieme tutti la decisione, è un problema da affrontare. Per quanto riguarda prima di parlare di un problema che eh, da mesi ne abbiamo, volevo fare una piccola di riferimento ai dipendenti comunali e alla collaborazione e alla non collaborazione che c'è fra il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, non faccio differenza, con l'ufficio di urgente e alcuni dipendenti comunali. Io poca, eh, qualche giorno fa, ho fatto una richiesta di un'audizione e ho detto sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale e il sindaco il segretario generale e i di dirigenti stessi, per essere sono una decisione seria, anche serena rispetto ai consiglieri, ai che non ottemperano il lavoro che non ottemperano alle rispettive del Consiglio Comunale, che non ottemperano alle problematiche del territorio, ma forse, forse pensano ad altre cose, ma oltre a questo nascono quelle interdite particolari tra i consiglieri comunali e i dirigenti che non devono sussistere perché c'è comunque una gerarchia, il consiglio comunale è stato al popolo, il dipendente è stato assunto tramite un, un concorso o quant'altro. Quindi chiedo eh, a questo caso, a questo particolar momento, al sindaco, al sindaco generale, di verificarci solo eventualmente possibilità di fatti particolari per tutti i dipendenti comunali per tutti, ma soprattutto per coloro che si permettono di giudicare contro le amministrazioni comunali, contro i consiglieri comunali in maniera lavorata e scorretta quindi prendere problemi disciplinari meglio, anche se è possibile, perché no? All'apertura, all'aperto e perché no? Anche il protocollo di licenziamento, cioè, va la vita? Il dipendente comunale deve lavorare in maniera giusta, corretta, rispetto alle leggi, non fatica, alle normative, alla sicurezza, ma deve rispettare il protocollo, come come dobbiamo fare anche noi. questo, eh, da mesi che noi andiamo rispondendo un problema un problema dove ci riguarda tutti tutti su presenza roba perché parliamo di tasse che l'amministrazione comunale in virtù del fatto dell'applicazione dell dell'Imu questa nuova tassa proposta dal governo che l'ho detto già in passato dell'altro comunale è una tassa impropria, scorretta, una tassa è dominegole tassa che e, e forse l'ha centrato studio, studi, così lì ricordate io sicuramente propongo di eliminarla, non sarà facile, l'ha detto a fare pubblicità politica, quindi non ci credo, però è detto una cosa santa che è la tassa dominegole, questa tassa è stata poi a suo tempo proposta di poterla gestire, controllare e verificare da una un'azienda azienda chiamata AIPA. Più volte i consiglieri comunali, presenti e assenti di quest'Aula, di questa Assise, hanno ribadito, vorremmo capire esattamente cosa deve fare, come deve svolgere il lavoro che società, visto che il consiglio comunale ha dato l'indirizzo. Abbiamo chiesto ripetutamente al dirigente, ai dirigenti del settore, di verificare quali erano le condizioni esatte, se l'accertamento andava effettuare da questa società o no, come andava effettuato l'accertamento. È giusto? Le tasse, cioè è giusto che noi paghiamo le tasse, ma in maniera corretta. Questo, dopo aver chiesto ripetutamente, e se c'è qualcosa a contrario dal Presidente del Consiglio, posso sentirmi, ripetutamente abbiamo chiesto più volte che questa società non solo venga richiesta da questo incarico, perché è un incarico per noi illegale, ma se ciò non fosse stato possibile, verificare le alternative per poter recettare la una una soluzione e affrontare i problemi di cittadinanza di premendo a razzo in maniera diversa questa società è l'altra abbiamo chiesto una sospensiva una proposta di sospensiva una proposta di diritto signori miei tutto questo carico signore non si è verificato lo sapete anche voi perché ai cittadini di aree stanno arrivando le cartelle sartoriali è giusto è giusto che le cartelle sartoriali ai cittadini proposte dalla società deve rimanere o no? Il Consiglio Comunale ha deliberato in maniera precisa e determinata per dire quest'ariva va sospesa, ma c'è l'ufficio del ufficio preposto, l'ufficio di puti, in AUS che possiamo benissimo affrontare questo problema e in AUS possiamo benissimo cercare di sensibilizzare, aiutare a guardare controllare e far pagare i cittadini in maniera corretta. Perché i tributi che stavano richiedendo è arrivata al 150%, può fare una riduzione di un terzo, può in realtà l'applicazione massima è del 150%, .000. ma il problema fondamentale sì, è che l'indirizzo che noi dato il consiglio comunale a questa società era ben diverso. Era innanzitutto sapere esattamente uffici dove venivano collocati, dove venivano collocati, se gli uffici eh, si aprivano in collaborazione con le, i cittadini di Africa, se i personale erano dipendenti dal cittadini di Acria, se questa società poteva abbassare, modificare il suo atto che guardiamo del 5%, in 56 cosa. Quindi tutto questo io ve lo chiedo al segretario, al sindaco e al dirigente proposto che non è presente e all'assessore comunque di non è anche presente di verificare ancora una volta il comportamento scorretto o degli uffici, non so chi è la colpa, o degli uffici, o del dirigente, o dell'AIMA o qualcosa e questo Consiglio Comunale, questa speranza digerisca in maniera sorretta questa di questa azienda chiamata AIVA con la votazione del contratto per noi in corretto con questa linea di voto corretto. quindi io lo invito ancora grazie da noi quindi noi questo perché il problema interessa al presidente, interessa al sindaco interessa al dirigente non c'è interessa all'assessore questo si chiede, cari signori questo di agire è un modo sorretto che avrà le sue conseguenze, avrà le sue conseguenze, sì. ma il problema non dirà la non maggioranza, questo è un problema della comunità, è un problema dell'area che sta ogni anno, oltre a voi, oltre a questo, tutto regolare, ma non possiamo permetterci di far pagare tutti i cittadini oggi che hanno sempre, sempre cose confessate che non è vero, grossissime difficoltà di sopravvivenza, grossissime difficoltà di vita, dice gente perché non ha i soldi per pagare e comprare un palettone data del corrompore e noi lo lasciamo fare sempre cioè allora il concilio comunale, guardate l'indirizzo a che, ah, che serve? che cosa serve l'indirizzo del concilio comunale se fornire in San sono stati lui? allora a questo punto dico l'assessore che non lo risponde bene, con pressione all'assessore cacciato e se serve, guarda il sindaco se serve, si crea questa situazione per i cani che stanno lavorando siamo anche disposti di a mandare la casa singola caro sindaco ti mandiamo a casa perché c'è stagliato cioè deve essere sempre partecipe con loro con la maggioranza noi abbiamo chiesto gli appoggi pubblici noi abbiamo capito un grado a voi che avete appoggiato i vostri dei vostri problemi insieme ma insieme a questo che facciamo un l'unico sindaco presidente segretario gli assessori tutto questo non avviene ecco eh. si sì. sì, alzano, parlano sotto il banco e se ne vanno la dei confronti del sottoscritto, dei consiglieri di delle persone presenti, dei dirigenti presenti, del segretario di un dei presidenti delle sue funzioni, dei consigli di funzione di tutti i Quindi io credo che questa volta abbiamo raggiunto i limiti massimi di sopravvivenza. Allora, se questa società non troviamo una soluzione per sospenderla, dovremmo attribuire la responsabilità al sindaco, per il mercato di gestione e di presso e faremo tutte le azioni legali affinché questo avvenga ma se questo dovesse avvenire faremo tutte le azioni politiche affinché questa amministrazione debba dire in maniera chiara non siamo in grado di governare non siamo in grado di essere consigli non siamo in grado di fare questi uomini a in una casa che per la prima volta sono quasi d'accordo, quasi per qualsiasi parte del discorso del consiglio voler pubblicarlo. Oltre a questo volevo presentare un'altra introduzione che è stata la questa mattina a spesa. e vi racconto di un altro di storia. Lo scorso 29 novembre è la parte sulla stampa locale di una notizia che fa 4 alla parti. O al punto subito della palestra della scuola del mio fianco di carne c'è il fondato che è ricevuto e una casualità che infatti è accaduta durante la notte quando c'è la della ruota provocando il conseguente dell'aria di persone ora questo però poteva provocare in realtà delle altre sia agli studenti sia i docenti che frequentano la palestra per non parlare di tutte le sue associazioni quell'area eh, durante il pomeriggio, delle ore intermediarie, fino a sera tardi. Ora, da qui è nata quella site di cercare recarsi direttamente sul posto per verificare insieme al un'intervista della polizia locale che in collaborazione con i rappresentanti anche del sindaco. Ci siamo spostati, ci siamo legati sul posto e abbiamo verificato la veridicità e la verità dei fatti. Il problema è che oltre oh, ai pannelli che ha successo che erano collati dal soffitto all'interno dell'area di averti, tanti altri problemi strutturali sono stati levati in relazione. I parco di fermi d'acqua dal soffitto, i fili elettrici mentorati, i correnti sistematiche di popolazione d'acqua sui muri e il costo delle finestre, la L'ascensore è l'unico presente in tutta la struttura scolastica fuori servizio d'altri, quindi finisce... beh, almeno il cartello è un fuori servizio, c'è, e almeno dalle eh, non esiste. Quindi questo provoca un problema è soprattutto per gli studenti di salmi che sono conseguenza non possono negarsi, non solo ci sono le altre, ma ci sono anche i laboratori. giornata, cioè, poi, abbiamo eh, fatto l'occasione per rinunciare anche in altre strutture scolastiche, in maniera particolare siamo andati nella scuola di Vieno e tra i Qui ci sono ulteriori problemi eh, Tra i più gravi ci sono le tapparelle che sono troncate e soprattutto rischiano di cadere, siccome già è successo in passato, e rischiano di cadere se avessero qualche bambino da fuori. Alto, vale antici, solo con dalle finestre mancanza di addiscivolo sulla scalinata c'è cioè una scalinata il resto principale dove non c'è assolutamente addiscivolo quindi cercate qualche bambino docente di... o comunque gericolo di quadri pericoloso su un'altra scalinata una seconda, docente di piscina e di anerottolo il dialetto dell'entrata di ogni volta che fiori si andava profondamente e poi certo cioè, non parlare ma... Poi, è una di cuore che viene sempre pericolosità e da unità. Ora, tutto questo in realtà è stato già verbalizzato, i due agenti della polizia locale di presentazione hanno preparato tutto, punto, hanno portato eh, come punto verbale, i dati, i girare, o comunque tutti i problemi strutturali di questi tipi scolastici e sono per certo che senso, è stata consegnata a un nuovo essendo sulla di del sindaco. La questione già è già stata sollevata verbalmente eh, nel prodotto del Consiglio, però non ci sono mai state le date delle risposte in merito. I fatti e le condizioni rilevate all'interno di queste strutture sono di una gravità, quindi possono diventare molto pericolosi. Quindi, presentiamo sostanzialmente questa interrogazione per sapere dal sindaco stesso se sta la scuola di attività in campo e lo scorso marzo per il periodo di lavoro e l'interno della palestra e quindi dovrebbe essere la responsabile per la risultata di scuola di salute per il mm. vorremmo sapere quali sono i tempi necessari ci stanno la palestra diventa in modo pubblico per i ragazzi della scuola e delle la sportive e per la scuola di sportire che ha ceduto il capo di un utilizzato dalla scuola per il, il, il progetto sportive. sportire vediamo noi conoscere il dopo che l'amministrazione comunale ha preso o sta prendendo per mettere in sicurezza i giudici scolastici di tutto il territorio di Aria e chiediamo sì. di poter conseguire le quali di responsabilità prendendo pubblici gli interventi per la realizzazione più breve possibile al nostro piano in opera delle territorio di Aria. Grazie buongiorno cittadine, consigliere popolare e al sindaco di Cenerentola vorrei leggere un passaggio per spiegare come è la cosa di questo consiglio comunale in che senso? In Quello che riguarda l'IMU, l'IMU che le tasse che pagano i cittadini di armi e di questa comunità. In che senso? In una cosa il consigliere volante, l'IMU è per la prima casa. Già che il Comune non è tenuto neanche a scuola, Però, volete dire che è bellissimo l'arrivo del 2% all'inizio, perché oggi si è stata modificata. Ma io noi siamo stati un esempio, tante cose, in Italia, proprio le loro esempi, anche i cassi, anche i cassi, Quindi io ho padre, noi sei sempre che ho risposto, ho trovato il che stavo a corso, l'arte, il ministro che stavo lavorando a corso, il ministro che stavo lavorando a che ma ne ricordo di più sono corti che i giovani che hanno chiesto non c'è un muro pagano un muro su una casa che c'è il muro perché se uno non lo paga a parte devo pagare lì su una casa dove cioè stanno pagando eh, un muro dove se poi parlato non lo il muro non è neanche caso per chi ne quindi questo è il senso è <ride> quello che riguarda lì è quello che riguarda lì, io credo che dobbiamo andare alla sole del sole dicembre vediamo che, che cosa ha proposto il -A. A, a dicembre che cosa doveva fare adesso qui che credo no, dalle dei contratti sono valenti diritti tutto a parte della società della pubblicità, i diritti che hanno le società proprio sul contratto dentro, eh, 30 articoli, di 29 diritti che hanno le società soldi e poi i problemi che ne avete scelto, dove? Cioè la, sua, la mia stessa il sito aveva garantito che non, non portavano i cittadini a fare i domande, non facevano a sportello, perché così, tutti i che stavano vicini e vicino, quando vengono i cittadini che vanno indietro, per le loro istanze, per i cittadini, per fare sui tanti lati ma se adesso con il parcheggio nel esempio, un organismo mm. trovato un uno spazio che fare un parcheggio o, o, a, cioè, o sopra le spiegazioni pagate gli spropi per esempio eh. <ride> eh. <ride> il parcheggio l'anno più devo dire un passaggio quello che riguardava eh, la palestra di Montalore mm. È la il, il, il problema c'era anche una, una, una polisportiva che diceva loro fa lavori. Cioè, il dietro, il che il fare il lavoro. Cioè, l'oggetto di fatto che i bambini non possono fare il lavoro, neanche la punta, invece di lavoro l'avevano messi. Quindi, trovate una... Basta autorizzare anche una polisportiva, tanto il lavoro, sportiva, la, lavoro la vita, che ha tutti i requisiti, che ci lascia poi la, la, la, la, la conformità del lavoro che, che fa. Porto, porto, porto, si e si riapre la palestra del grazie al allora, consigliere Modici eh, consigliere Rossi appena.